La notizia è recente, poi riporto l'articolo, dell'intenzione di Banca Intesa, di, da maggio di quest'anno 2023, di azzerare l'utilizzo degli assegni bancari, sostituendoli con un bonifico istantaneo allo stesso costo del Bonifico d'Italia. I dati di Banca d'Italia erano che nel 2013 l'utilizzo degli assegni bancari era intorno al 5%, nel 2022 la percentuale è scesa dell'1%, quindi un, un, per, questi sono i dati oggettivi. Altre banche che eh, interpellate nell'articolo come Unicredit, Biper, Credem, Banca Sella, eccetera, continueranno, continuano, anche BPM, continueranno ad, a, a rilasciare carnet di assegni bancari alla propria clientela. Digitalizzazione, trasformazione digitale, tutto questo processo, voi cosa ne pensate?